Ciao, oggi vi farò vedere delle scene cringe parola riparato semi di Leo vero lui Buon video Con noi ci facevi un livello buono e tu lo facevi benissimo Quello che fai buono oh, Come? Creep istantanea Sofia. Yeah. E lui eh è quello che... sono lui no! quasi no fuori! è quello che conosci bene quello! è il crocchio eh si safe! vai a farti cazzo i tuoi! bota il cazzo di mano! ti dice edita! tua madre! tua madre! tua madre! Grazie per la crito Tu è la safe di merda, sempre ad aiutare. Franchino, gli apri il culo da parte mia, per favore Eh, io non c'ho scudo Eh, arrivo sotto lì Franchino, offre un yeah. contratto di alleanza Aspetta. Puoi, puoi tenerti i territori Ah! Ah! Bravo ah! Cosa ho fatto partire? <ride> Ok, Leo, ti butto giù. No, aspetta però, aspetta un attimo, devo farvi vedere. Oh, eh, che cazzo, allora di vedere. Devo farvi vedere, devo fare uno spettacolino. Come ne frega, freno. Ciao Leo. Chi è che deve romper i cogli? <ride> Sono io, vengo in pace, vengo in pace, <ride> vengo in pace. Sarà meglio. Guardate il mio trucco di magia. Aspetta, voglio vedere anch'io. Eh? Che che Questo per me puoi anche eh. far cadere aspetta che te te te te te te te puoi no, te te no, te no, te te te te te te giù, te te te te te te te no, no, no. te questo non me la spiego. Allora, o meglio me l'ha detto. Allora, rosa per Marco. Non non mi viola ci avrebbe detto? Non mi ricordo. Franchella, per vederla ci ho sto. Ah! Ah! No, borda borda, ho un contratto di pace. L Ultima, vol ultima volta. ultimo l'ultima volta che mi hai fatto un contratto di pace non mi hai ammazzato dopo. No, guarda mai, io non ti posso uccidere Aia ah, yeah. Oh. Oh. Ah, una una colpa della pi. Colpa della tua piramide, Leo. No. Ecco. No. Sei tu cos... ah! Non sono io, tranquillo. Ah! Lo so che la Eh, è tanto uguale l'urla. Strunzzi, <susurr> mi stavo curando. Io non mi aspettavo. No, no, no, no. il gioco con mossi tastiera. No, no, no, no. Cube? ti Sofia! No! Sofia! Perché c'è un professore nella nostra scuola che si chiama Sofia Sofia! Eh, viene con noi in scuola, Pierla. E dov'è lui? Sofia! Stai D Di Di di Domodossola di Demenzi di Di è Safio. arrivato Burba. Ah! No aspetta, mia. aspetta fra, aspetta eh. Ma sì. no. Avevo già provato no, a stare. Guardiamo, guardiamo quanto levita. vita. Ah! Mi ha penetrato, mi ha penetrato, mi ha penetrato, si, è... si è discorso la tastiera! Gado! C'ha 20 di vita! Gravità di merda! C'è 30 di vita! Fermo! No. È... Credo che hai già capito la procedura con l'operazione! Eh, Smettila dai fammi curare Ho già capito cosa vuole fare Ecco Grande Grande Nero Grazie grazie Ops No eh! Forse è 6 siamo Zitti un attimo che cazzo di arma è? E toi La mamma Eh sì, un tempo veniva soprannominata così Bleh.